Mi chiamo Abdullah Ahmed, sono arrivato in Italia dieci anni fa quando avevo 19 anni. Ho vissuto per 16 anni la guerra civile la somala e so cosa vuol dire vivere nelle guerre. Ho fatto un viaggio che è durato sette mesi perché non avevo un pezzo di carta, un passaporto che mi dava la possibilità di venire in Europa per poter costruire qualcosa di buono non soltanto per me, ma anche per i miei fratelli e per i miei genitori. Oggi ho la cittadinanza italiana e posso andare dove desidero. Vedere queste persone come me oggi, che hanno, eh, immaginano di venire in Europa per costruire qualcosa di buono per loro e per le loro famiglie, semplicemente costruire un futuro migliore, venire in un luogo di pace e serenità, perché per l'Europa, per alcuni, ancora oggi è un luogo di riscatto e possibilità, perché c'è 73 anni di pace. Vedere le negazioni del di questi sparchi, di queste. cioè scendere dalle navi da queste persone è semplicemente per me la negazione stessa dall'Europa dei diritti fondamentali che è stato costruito nell'Unione Europea, la negazione della dignità umana, perché quando vedi che ci sono persone, esseri umani come noi, che non riescono a scendere da quei navi dopo aver fatto un viaggio lungo, chissà quante storie avranno queste persone che un giorno racconteranno ai loro figli, come vivranno questi queste persone, una volta sparcate, perché questo è successo, come viveranno i loro figli? Qual è la politica che sta dietro? C'è una politica che guarda oltre, che costruisce davvero una convivenza pacifica tra gli esseri umani, tra i futuri nuovi cittadini europei, tra gli autoctoni e i futuri cittadini europei. Io spero che si riesca in qualche modo a rivedere, però ad oggi siamo messi accogliamo e rispingiamo, mentre la domanda deve essere in che modo possiamo accogliere queste persone.